Amici Pismen, ben ritrovati su Araxan Channel, io sono Araxan e questo è il mio canale. Oggi parlerò della diatriba imperatore contro ammiraglio. Vi ricordo che oltre a seguirmi su questo canale e sulla mia pagina personale di cui trovate il link in descrizione, potete seguirmi anche su One Piece Backstage Italia. Ma ora entriamo subito nel vivo del video. Ultimamente vedo spesso che la gente si chiede chi è più forte tra un imperatore e un ammiraglio, e quindi non voglio tenervi sulle spine. Mi dispiace dirvelo, ma non c'è storia. L'imperatore è superiore. Ovviamente non dico che un imperatore wonciutta un ammiraglio, ma in un duello ne esce vincitore. Fine. Non mi vado a argomentare oltre perché è una domanda che non dovrebbe nemmeno sussistere quanto la risposta è ovvia. Per farvi l'esempio più lampante, come vedete in questa immagine tratta dalla saga di Marinford, presente nel manga nel volume 58 nel capitolo intitolato L'uomo che scuote il mondo intero, qui servono ben tre ammiragli per tenere a bada un colpo di barba bianca, anziano e ferito, decisamente messo male. E potrei portarvi altri esempi, ma mi fermo qui. Sono anche su Instagram e altri social,